Com'è stata l'esperienza e soprattutto magari partiamo da com'era la sua situazione prima di giungere nel nostro studio alla nostra attenzione. Ero terrorizzato, Dotto, avevo proprio una fobia terribile e la mia bocca era veramente un disastro, poi lei ha potuto constatare che cosa avevo in bocca, per me era un grande problema, essendo un grande comunicatore per me era un grandissimo problema, mettevo la mano davanti, mi allontanavo dalle persone. Inizialmente era un problema di relazioni sociali con le altre persone perché i suoi denti la mettevano in una condizione di disagio e di non sicurezza esatto non mi sentivo sicuro anche a livello di salute nella masticazione non mi sentivo proprio a mio agio soprattutto nel rapportarmi di fronte alla gente per me questo era un grande problema qual è stata la, la scintilla che le ha fatto cambiare un pochettino atteggiamento nei confronti dell'odontoiatria dell e di noi dentisti se devo dirvi la verità io passavo sovente qua davanti al vostro studio e vedevo che la gente uscì tranquilla, mia, mia qualcosa mi ha fatto scattare. Mi sono documentato, mi sono documentato su di voi, recensioni. Poi ho conosciuto una persona, un taxista, che è un vostro cliente, e mi ha detto sì. Fidati. Le paure che si portava dietro erano legate alla possibilità di sentire dolore, di non raggiungere i risultati che sperava di ottenere. Il dolore, questo per me era una cosa terribile e sono rimasto sconvolto. Guardi, se devo dire la verità, ho sentito dolore sulla pulizia dei denti e basta. Cosa ricorda del giorno dell'intervento e di tutta quella giornata in cui abbiamo messo gli impianti, tolto i denti e messo i denti fissi nella stessa giornata? Era il 17 settembre. Il 19 mattina avevo già i denti sopra. La cosa che mi ha colpito veramente tanto è che sono andato a casa tranquillo, non avevo per niente un sentore di dolore, eh, assolutamente niente. E poi l'indomani ci siamo rivisti, tac! Vi giuro veramente dal cuore che sono rimasto sconvolto da questa cosa. Nessuna faccia gonfia perché avevo sentito dalle esperienze altrui, facce gonfie, oh, dolori eccetera. Sono rimasto sconvolto dottore da questa cosa qua, ma sconvolto in bene dico. Qual è stato l'effetto più significativo che ha avuto questo cambiamento nella, nella sua vita, nelle sue relazioni, nella sua quotidianità diciamo? Primis la salute è il masticare, adesso mangio tutto dottore fantastico, crostacei, noci, tutto, bellissimo, mi mangio pure le persone se devo dirla tutta e poi a livello estetico veramente mi sento sicuro, mi sento bello peccato per queste mascherine a questo punto perché veramente tutti mi dicono ma ridi sempre, ridi sempre Roberto, ma caspita fatemi ridere devo dire che un po' mi mancate perché adesso ho fatto tutto veramente a conoscervi prima, mannaggia, è un grande pentimento per me